Comincia ora la, la, la, la prima sessione in realtà di lavori della mattina eh, dedicata alle raccomandazioni MAB del, sul ricepimento della direttiva eh, 2019-70 sul diritto d'autore. Uh, vi presento la prima relatrice, che non ha bisogno di presentazioni, è la dottoressa Rosa Maiello, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche e componente del gruppo Open Access e del, dell'Osservatorio della Scienza Aperta della Commissione Biblioteche e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché autrice di pubblicazioni scientifiche e didattiche su, tema, su tematiche inerenti all'accesso alla conoscenza e al ruolo delle biblioteche per la società. Prego dottoressa. Grazie Marta, saluto affettuosamente tutti gli organizzatori e con i quali collaboriamo proficuamente da tempo e abbiamo collaborato anche in sede di eh, istruttoria per l'emanazione della direttiva direttiva che attendevamo da, mh, dal 2001 si potrebbe dire da quando è stata emanata la eh, direttiva eh, 201-29, la direttiva europea 2001-29 diritto d'autore nella eh, società dell'informazione che ha sbilanciato i diritti, eh, l'equilibrio precedentemente esistente seppure alterato dalla direttiva database e da altre misure eh, adottate nell'ambito dell'Unione Europea eh, tra i diritti eh, dei titolari, eh, del diritto d'autore e i diritti degli altri, diciamo così, in un'ottica di lasciar fare al mercato, alle licenze, pensando che queste avrebbero spinto verso l'innovazione, verso l'ampliamento la, eh, della partecipazione di tutti i possibili attori e poi ci si è resi conto che invece aveva aperto eh, numerose criticità e saluto con particolare affetto gli amici della Biblioteca Nazionale con i quali abbiamo ragionato tante volte insieme anche se non c'è stamattina Luca Bellingeri che insieme ad Anna Maria Mandillo più volte è intervenuto eh, prima di me anche su tematiche inerenti al diritto d'autore, Anna Maria Mandillo non c'è più ma è stata una dirigente del, del, della Direzione Generale Biblioteche fondamentale per tutta la nostra comunità ehm, e che si è spesa eh, prima ancora dell'emanazione della direttiva copyright del 2001 per, ehm, per eh, come dire, evitare disastri diciamo così siamo stati poco ascoltati devo dire in particolare siamo stati poco ascoltati in Italia nel senso che in Europa abbiamo trovato ascolto anche durante l'istruttoria per la direttiva 2019 che come ho detto ha avuto una lunga gestazione e che diversamente da come potrebbe apparire diciamo, dall'articolazione delle sessioni di questa giornata non riguarda solo l'articolo 14 sul riutilizzo, cioè sulla eh, disponibil libera disponibilità delle immagini di pubblico dominio, ma riguarda una serie di criticità che affliggono eh, i servizi delle biblioteche da molto tempo e che cercherò brevemente di, di elencare ehm, nel solco dell'introduzione perfetta di Deborah De Angelis. Ehm, allora, sull'articolo 14, poiché appunto ci saranno numerosi approfondimenti lungo l'arco di tutta la giornata, mi limito a dire una cosa. Eh, L'articolo 14 è un ulteriore passo per mettere le politiche eh, relative alla valorizzazione dei dati pubblici, e uso la parola dati nel senso ampio utilizzato dalla Unione Europea nelle direttive, sui, sul, da ultimo proprio nella direttiva del 2019 sul, sui dati pubblici e il eh, riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Eh, valorizzazione che significa messa a disposizione nel modo più ampio possibile, non, vado, eh, no, non mi eh, dilungo in tecnicalità ma anche la legge, la legislazione italiana è piena di affermazioni del principio generale per cui la regola è l'accesso più ampio possibile e quindi anche il riutilizzo L'eccezione sono le restrizioni dovute a diritti esclusivi, alla sussistenza di diritti esclusivi. In questa ottica, dato che appunto il patrimonio culturale, il patrimonio di biblioteche, archivi e musei è parte integrante del patrimonio del settore pubblico, non si capisce perché eh, non debbano essere armonizzate meglio le legislazioni riguardanti l'uno e l'altro ambito. Quindi benissimo l'articolo 14 spinga ulteriormente in questa direzione e noi eh, da tempo promuoviamo, eh, promuoviamo eh, la disponibilità più ampia possibile della, eh, del patrimonio tradizionale digitalizzato in e la sua riutilizzabilità in tutte le forme possibili. Brevemente perché eh, altrimenti rischio di andare fuori contesto rispetto alla riflessione eh, di oggi che appunto riguarda, eh, riguarda in particolare l'articolo 14. Vorrei dire che a noi biblioteche preme, ma credo debba premere almeno anche agli archivi, ehm, preme eh, liberare determinate utilizzazioni che rischiano di essere bloccate. Ora a noi è chiaro nel supporto all'attività di ricerca e di eh, reperimento dell'informazione utile abbiamo necessità di una, um, di una um, maggiore flessibilità nella disponibilità del data mining sulle, sui contenuti digitali o digitalizzati, cosa che ad oggi è possibile solo per parti limitate dei database e che eh, in caso di uso eccedente stiamo parlando di accessi legittimi quindi siamo i legittimi acquirenti sottoscrittori di eh, contenuti eh, rischiano appunto di non poter essere effettuati e sapete che il data mining serve in ambito scientifico eh, per, attivi, per, per ottenere risultati importanti per accelerare notevolmente i tempi del, di una ricerca, estrarre valore dai dati dati che sono testo, sono eh, dati fattuali e che nella scansione di interi database vengono estratti per eh, raccogliere evidenze vengono utilizzati in tutti gli ambiti della ricerca scientifica e ehm, ad oggi, ripeto, eh, non tutti i produttori di contenuti li rendono disponibili in questa modalità. Naturalmente questo dovrebbe significare che io questi dati li posso estrarre, li posso raccogliere e li posso riutilizzare. Anche le biblioteche tra l'altro fanno questo lavoro quando indicizzano i loro contenuti e finora noi ci siamo basati sulla... Eh, I contenuti in loro possesso appunto per estrarne contenuti significato valore aggiunto e arricchire l'informazione che producono. Noi finora ci siamo basati sulle eccezioni al diritto d'autore perché nell'ambito nel contesto del diritto d'autore nel contesto limitato al diritto d'autore Tutte le utilizzazioni libere sono in realtà eccezioni e limitazioni e questa stessa definizione ha un po' fuorviato l'interpretazione complessiva della normativa, dimenticando che lo stesso diritto d'autore è una legislazione speciale rispetto a una legislazione generale, che è quella che riguarda l'informazione in generale, informazione registrata in generale, per la quale, torno a dire, vale il principio salvo eccezioni della libera disponibilità quando questa informazione è destinata ad uso pubblico e eh, nella maggior parte delle opere protette questa lo è. Poi c'è il discorso degli inediti, degli inediti che, eh, sul quale anche eh, la, la direttiva eh, 2019-790 introduce delle nuove opportunità l'altra opportunità che ci è molto mancata durante ad esempio la pandemia è la possibilità di mettere a disposizione di, ehm, per finalità didattiche di contenuti digitali o digitalizzati legittimamente eh, presenti nel patrimonio delle biblioteche o degli archivi. Ora questa possibilità oggi va un po' ricavata da norme che in qualche modo vi alludono, ma in maniera molto, eh, molto limitata. Adesso, se noi avessimo avuto durante tutti i periodi di lockdown questa possibilità, e anche nel, nella fase di restrizione all'accesso ai nostri istituti, se avessimo avuto la possibilità di mettere a disposizione dei nostri studenti eh, i eh, contenuti digitali, eh, di, o digitalizzati presenti nelle nostre collezioni anche se protetti da copyright questo mh, sarebbe stato eh, diciamo la vita dei nostri utenti anche quella delle biblioteche sarebbe stata molto più facile ehm, e noi abbiamo come Mab fatto raccomandazioni affinché nel recepimento di questa eccezione a favore delle utilizzazioni didattiche non si escludano tipologie specifiche di materiali come per esempio proprio i manuali che sono verosimilmente la principale fonte di studio. Degli, eh, de, de, degli studenti ma anche ad esempio gli spartiti musicali perché la direttiva 790 dà la facoltà di escludere determinate tipologie di materiali noi raccomandiamo di non escluderne nessuna ferma restando un'equa remunerazione ai titolari dei diritti e fermo restando che per tutti noi se sono disponibili licenze sostenibili in commercio è anche più facile mettere a disposizione contenuti attraverso quella modalità eh, l'eccezione di conservazione che interessa molto a molte biblioteche europee che eh, non avevano questa eccezione nel loro ordinamento noi ce l'avevamo l'avevamo recepita in base a una eh, eccezione eh, facoltativamente recepibile eh, esistente nella direttiva del 2001 però eh, questa direttiva chiarisce, eh, l'articolo 6 della direttiva chiarisce che le riproduzioni fatte dai nostri istituti a scopo di conservazione possono essere fatte in qualsiasi formato e mezzo eh, e eh, quante copie ne servano. Questo è importante per evitare appunto che in sede di eventuali sap regolamentazioni, sapete che a volte i regolamenti sono nemici dei principi e delle leggi. Eh, si peggiori, diciamo, si appesantiscano le procedure di riproduzione, ferma restando naturalmente il rispetto dei diritti dei titolari. E poi c'è una parte importantissima che eh, sono gli articoli da 8 a 11 che a determinate condizioni consentono la digitalizzazione alle biblioteche, agli archivi, ai musei, agli istituti di tutela. Eh, la digitalizzazione ehm, e, e, e il riutilizzo e la messa a disposizione di opere protette da diritto d'autore ma fuori commercio perché uscite dal circuito commerciale o perché mai entrate nel circuito commerciale, quindi ad esempio gli inediti, ehm, rispettando una serie di clausole. Su questo e, e poi con la possibilità di esercitare un'opzione di uscita per, da parte dei titolari che noi raccomandiamo che non duri all'infinito. Nel, eh, nel diritto comune, eh, nel diritto privato e nel diritto pubblico esistono istituti che assicurano certezza alle transazioni per cui eh, dovrebbe essere previsto un certo termine entro il quale esercitare l'opzione di ritiro di materiale digitalizzato e messo online dalle biblioteche, dagli archivi e, ehm, e altri aspetti che vorremmo appunto poter monitorare anche all'interno di tavoli di confronto che al nostro modo di vedere dovrebbero trovare la sede privilegiata nel comitato consultivo per il diritto d'autore, lo comitato consultivo permanente per il diritto d'autore che ha la funzione nel nostro ordinamento e nella legge sul diritto d'autore proprio di mettere a confronto tutti gli stakeholder. Purtroppo questo non accade perché le nostre nessuna delle nostre associazioni è presente a quei tavoli. Abbiamo chiesto anche di fare un'altra operazione, di profittare della riforma in corso e di cui eh, ascolterò eh, l'evoluzione dalla sessione che si svolgerà ehm, più tardi, ehm, e, Dicevo, a, abbiamo chiesto tra l'altro di ehm, approfittare di questa opportunità anche per apportare qualche modifica ulteriore consentita da precedenti direttive europee alla legge italiana e mi riferisco in particolare a introdurre eh, l'eccezione per copia privata, Esiste, copia privata che significa che io che acquisto un dispositivo astrattamente idoneo alla copia senza accorgermene pago una fee ehm, a titolo di compenso forfettario eh, in caso, nel caso mi avvalessi di quel dispositivo per riprodurre, per fare una copia ad uso personale di opere protette. Ora, questa eccezione è vigente per quanto riguarda contenuti audiovisivi, ma non è musicali, ma non è presente invece per quanto riguarda opere a carattere testuale. Se fosse presente, faccio un esempio, l'utente che viene in biblioteca, e che chiede una copia di uh, un libro, di un, uh, di un capitolo di un libro, potrà averla solo per la legge italiana vigente, la legislazione italiana, potrà averla soltanto a stampa. Voi vi rendete conto del disastro che c'è stato per andare incontro ai bisogni del pubblico durante la chiusura, il periodo di lockdown. Um, ed ecco perché abbiamo poi insistito come associazione perché si riaprisse quanto prima possibile. Ringraziamo la direzione generale che ha fatto Pro Biblioteche che ha fatto proprio questa, questa richiesta. Perché appunto alcune utilizzazioni erano impossibili. Se fosse introdotta ancora una volta una eccezione per copia privata, l'utente potrebbe avere la copia. Eh, digitale ad uso personale così come accade eh, copia digitale acquisita eh, autonomamente quindi il, um, una svolta si sta verificando negli ultimissimi anni in ambito europeo ma credo anche tutto sommato nazionale lo spero naturalmente ehm, eh, nell'ottica di eh, rendere eh, sostenibile eh, la legislazione in materia di diritto d'autore nella eh, convinzione che appunto dobbiamo lavorare per la lunga durata e dobbiamo, eh, dobbiamo preoccuparci di far circolare quanto possibile tutto ciò che di eh, culturalmente rilevante e eh, come dire non soggetto a restrizioni eh, inderogabile possa essere messo a disposizione perché maggiore è l'azione in questa direzione minori sono i silos chiusi maggiore è il, eh, la possibilità che queste opere accompagnino anche le future generazioni e da questo punto di vista sono in un contesto come la BNCF che eh, alla conservazione al fine dell'accesso a lungo termine tiene particolarmente. Ehm, io vi ringrazio e eh, torno eh, per concludere ancora eh, all'articolo 14, credo che mh, anche durante l'istruttoria sulle direttive sul riuso dei dati pubblici ho notato che in alcune alcuni settori, ad esempio alcuni istituti nazionali in ambito europeo, eh, erano un po' resistenti rispetto all'idea di inserire biblioteche, archivi e musei in questo contesto dei dati pubblici. Eh, man mano queste resistenze si sono attenuate. Ho capito però qual è una delle ragioni del, di questa resistenza, pur da parte di eh, ambienti come i nostri, parlo in particolare di quello che conosco meglio che è quello delle biblioteche, tradizionalmente orientate a, a favorire l'accesso. Perché questa contraddizione tra lottare per un riequilibrio del diritto d'autore e da un altro lato quando il patrimonio è di pubblico dominio ed è nostro, possiamo farne quello che vogliamo, resistiamo. Ehm, sì, le ragioni, dice, io devo per far digitalizzare mi devo accordare con... Eh, con qualcuno e questo qualcuno fa un investimento economico che va remunerato benissimo, se quella è l'unica modalità allora la direttiva consente di, di, di farlo con, entro, e diciamo di eh, concedere per un limitato tempo l'esclusiva c'era però una resistenza ulteriore che poi ho capito e che vorrei si evitasse anche in questo contesto per questo esprimo un po' di rammarico nel sottotitolo della dell'incontro di oggi, quali prospettive per musei, archivi e biblioteche nel mercato unico digitale. Guardate che se biblioteche, archivi e musei fossero solamente scrigni da digitalizzare, come dire, e a cui attingere, come eh, ho letto in alcuni documenti, eh, noi davvero ci perderemmo, come dire, una gran parte dei servizi che questi istituti con un sostegno non soltanto normativo ma con un investimento politico e progettuale sono in grado di esprimere e delle migliori delle ipotesi esprimono. Ultima raccomandazione, quando guardiamo all'estero, e ho visto che ci sono anche relatori che porteranno eh, esper esperienze significative, stiamo attenti perché c'è chi Fa meglio marketing di noi rispetto a, eh, alle politiche di liberalizzazione. Io, per esempio, apprezzo molto che le biblioteche nazionali non abbiano fatto accordi commerciali con eh, appunto produttori di banche dati che eh, per un periodo piuttosto lungo manterrà, deterranno l'esclusiva sulla messa a disposizione. Altri istituti europei lo hanno fatto... E quando poi le biblioteche hanno bisogno di, per i loro utenti, sottoscrivere banche dati di quel tipo, molto spesso non ce la fanno perché sono anche molto costose. Quindi teniamo conto della sostenibilità dei meccanismi tutto insieme e mettiamo le leggi d'accordo con se stesse quando vogliamo sostenere la ricerca, l'apprendimento, l'inclusione sociale, ricordiamoci appunto che noi Abbiamo tutti un grande apporto da dare e le cornici normative sono fondamentali per facilitarci in questo compito, in questa direzione. Grazie, grazie dottoressa, grazie dottoressa per il suo intervento. Eh, non so se sento un disturbo non okay. Eh, passo ora la parola alla rappresentante di ICOM Italia, Sara Orlandi, fondatrice e coordinatrice del gruppo di ricerca ICOM Italia per il um, Digital Cultural Heritage, che ha realizzato lo schema sulla web strategy museale e, nel, e recentemente le FAC sul diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web. Ed è anche consulente di strategie di comunicazione ed educazione per eh, istituzioni culturali. Adesso vado a mettere la Grazie. presentazione. Eh, buongiorno a tutti, Appunto abbiamo concordato con la nostra Presidenta Dele Maresca eh, che fossi io a partecipare in questo caso perché il nostro gruppo di lavoro sta seguendo con molta attenzione ormai da più di un anno e mezzo questi temi per diciamo, il nostro ambito eh, museale. Ringrazio di, questa, di averci invitato, gli organizzatori con cui insomma, la Biblioteca canzone centrale e, e ovviamente anche Wikimedia e Creative Commons con cui collaboriamo con continuità, e ci fa molto piacere ecco, essere parte di queste giornate. Perché un giornalista recentemente ci ha in qualche modo definito un movimento, anche no? Deborah lo ricordava. Ed è vero che siamo tutti eh, nella stessa direzione e che questa direttiva ha delle opportunità a livello culturale che sono fondamentali eh, da sottolineare. Quindi entrando un pochino diciamo nella, nel vivo, ah io posso muoverti, meraviglia, eccomi qua. Allora per quanto riguarda diciamo l'ambito ehm, di ricerca eh, ci sembrava importante così dare anche delle raccomandazioni anche di, di tipo pratico. Eh, tenete conto che c'è questo studio che è un progress studio, un Excel fatto dai colleghi McCarthy e Wallace dal 2018, in cui vengono, diciamo, è possibile registrare istituzioni culturali che stanno attuando delle politiche di open access. Eh, è un documento mh, di grandissima eh, rilevanza per, anche per capire l'andamento, eh, tenete conto che fino all'anno scorso ce n'erano poco più di 300, eh, c'è stato un incremento esponenziale in, durante l'urgenza eh, della pandemia dell'ultimo anno passato, eh, mentre scrivevamo le nostre fac, quindi fino a ancora pochi mesi fa abbiamo avuto aggiornare più volte, eravamo arrivati a 900 istituti culturali registrati, eh, ieri erano 1300, quindi c'è un progress veramente di adesione a queste politiche di open access che è continua e costante e questo documento è molto interessante, è un pochino deprimente vedere quanto poche siano le realtà e le istituzioni italiane. Per cui invitiamo, ecco, se possibile, perché sappiamo che in realtà sono molte più di quelle che risultano, eh, a segnalarlo. Cioè, Digitando semplicemente questo, questa dicitura è possibile in fondo trovare riferimenti con gli autori e inserirsi all'interno di questo eh, documento, che è un documento osservato da tutti, eh, diciamo, seguito in modo molto attento da tutta la comunità mondiale, quindi sono di grande rilevanza. Ora adesso al di là diciamo poi di darci un riferimento anche di una evoluzione esponenziale numerica eh, che sta accadendo un pochino tardi perché è vero che eh, se forse se non ci fosse stata questa crisi non avremmo visto questi numeri eh, recentemente però la cosa che a noi preme diciamo, osservare è quello che anche accennava sempre Deborah che tanto parte anche di questo gruppo di, di ricerca, anche insieme a Mirko, quindi diciamo siamo un po' così trasversalmente eh, misti anche come gruppo. E quello che ci preme rilevare a livello museale, in particolare ovviamente essendo un po' la nostra parte, è che tipo di mission c'è cioè, dietro a queste scelte, perché non è una scelta tecnica, è una scelta di politica culturale. Ehm, All'interno del nostro documento, che poi insomma, vi darò riferimenti, abbiamo estrapolato alcuni riferimenti delle missioni, che qui vi indico, poi sono le slide sono a disposizione, lo Smithsonian sottolinea che l'accesso aperto è una pietra miliare nei nostri sforzi per raggiungere, istruire e ispirare il pubblico. Quindi dietro all'open access i musei si raccontano sulle nuove linee diciamo, di accessibilità culturale e democrazia culturale, questi testi sono di grandissimo interesse e all'interno del documento di prima è possibile andare a vedere proprio le pagine in cui si descrivono e definiscono le, il perché di quello che, eh, qua se vedete è un po' scritto in piccolo, ma nella pagina dello Smithsonian, che insomma è fresca, eh, è recentissima, è eh, che cosa creerete. Questo è a livello ovviamente museale la parte che eh, interessa di più, cioè... Non è solo il passaggio di pubblicazione o di rilascio, ma è poi cosa le persone, il pubblico farà eh, e come creerà lo stimolo proprio al potenziale delle persone, ovviamente. Quindi la pubblicazione è solo un primissimo passaggio che implica in realtà molto di più. Un altro esempio, scusate qui... Un altro esempio, eh, è venuta a parlare alla, al convegno che abbiamo realizzato recentemente mh, il 4 e l'11 marzo, quindi eh, ho messo diciamo, i riferimenti nelle slide per andarsene a vedere gli incontri de, del convegno su queste facce, diciamo, un diritto d'autore, è venuta una, una referente dell'SMK, National Gallery of Denmark, e eh, anche in questo caso vedete come si spendono immediatamente, SMK Open, Setting Art Free. Eh, loro definiscono il, come priorità il coinvolgimento attivo delle persone, l'utente culturale vuole essere un partecipante attivo e utilizzare la cultura nella propria vita. Queste per noi sono un pochino le chiavi e i veri obiettivi della pubblicazione, che è un gesto di per sé tecnico rilevante, ma è l'inizio di un percorso, di un processo. Nell'intervento che ha fatto l'11 marzo ha proprio spiegato, ha fatto vedere degli esempi di come loro attraverso Bandi, Call, eh, attivano i processi di creazione e coprogettazione di nuove diciamo, eh, realtà culturali, oggetti culturali, coinvolgono le aziende, coinvolgono i designer, insomma c'è poi una politica e un passaggio successivo eh, molto molto interessante di creare delle dinamiche poi, di, di coprogettazione. Questa cosa va avanti, ovviamente viene rilevata eh, in altri, Cleveland ha eh, diciamo azzeccato anche la frase nel suo video di presentazione delle sue politiche di open access più recenti e, di, e dice a beneficio di tutte le persone e per sempre. Eh, la National Gallery di Washington dice che le policy di open access sono una naturale estensione della loro mission eh, e la gallery ritiene che la, il maggiore accesso ad immagini di alta qualità delle sue opere d'arte, alimenti, conoscenze, innovazione, ispirano gli utenti che trasformano continuamente il modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo dell'arte. Questa voce di coprogettazione e di necessaria rilettura costante del patrimonio culturale è qualcosa che, a livello teorico viene detto ormai da una cinquantina d'anni e che in questo caso possiamo veramente pensare di iniziare a fare concretamente anche perché immaginate che ehm, nel nostro ambito in particolare museale spesso nel digitale si osa fare quello che non si fa poi in una pratica fisica in situ quindi diciamo che i musei stanno osando delle cose stanno usando degli approcci molto interessanti sperimentali di ricerca cercando di capire come aumentare la parte di inclusività, la partecipazione e l'accessibilità ai contenuti. Quindi, questo l'ambito digitale permette così di fare delle cose che non si osano fare in altri ambiti, ma che sicuramente avranno poi una ricaduta. In che senso quindi missione e web? Eh, in questo momento sapete che stiamo come Icom International, insomma, sapete, eh, come Icom International facendo un grande progetto eh, di revisione della definizione di del museo che era stata, diciamo che per alcuni anni è rimasta eh, sempre questa, che definiva diciamo, le cinque azioni principali. Ora in ambito web, in ambito in particolare eh, dei temi su cui stiamo trattando, è già stato puntualizzato anche da Rosa prima. La ricerca è fondamentale. Anche Greco l'ha spesso detto, ma anche altri eh, direttori museali. Cioè, nel momento in cui libero la possibilità eh, di accesso a queste immagini di riuso, attivo in modo esponenziale tesi e dottorato cioè tesi di dottorato. Insomma, una ricerca a vari livelli è fondamentale per dare l'autoritas alla collezione museale. Quindi no, non è qualcosa, non è un di più è fondante, è fondante per mantenere l'autorità internazionale dei nostri musei, dei nostri patrimoni e ovviamente immagino che per i colleghi sia la stessa cosa a livello bibliotecario ed archivistico. C'è un tema di conservazione che è abbastanza ovvio ma c'è anche ovviamente un tema di comunicazione molto, molto ampio perché appunto come diciamo la comunicazione oggi non è più nazionale e locale, non lo è solo ma è globale quindi questa possibilità di raccontarci attraverso le nostre immagini di patrimonio i nostri documenti è fondante quello che sta continuando a succedere lo denunciano anche altri giornalisti anche durante i convegni è che ci troviamo a vedere articoli o pubblicazioni in cui vengono prese ad esempio utilizzate immagini del nostro patrimonio ma conservate in realtà internazionali che concedono l'open access quindi stiamo arrivando a dei paradossi di narrazione del nostro patrimonio questo, diciamo, ovviamente, poi a livello anche eh, educativo è ovvio, noi stiamo facendo un grosso progetto avviato adesso con altri tre, eh, con ICOM Cecoslovacchia e ICON Portogallo, che si chiama ELP, stiamo facendo un monitoraggio molto ampio delle pratiche educative attraverso il digitale in nuovi formati eh, per i musei e, e i risultati sono molto, molto interessanti, li presenteremo il, 18 ma il 17 maggio durante gli eventi dell'International Museum Day, quello che vogliamo appunto raccomandare e ricordare è che eh, questo tipo di operazioni di pubblicazione e di condivisione sono legati ai valori del museo come funzione sociale, che è il tema cruciale della museologia contemporanea, eh, il tema della partecipazione, inclusività e coprogettazione. Quindi queste sono le ripercussioni che noi possiamo avere a livello della museologia contemporanea e Speriamo per la museologia anche italiana, perché questo è un diciamo impatto che sta avvenendo a livello internazionale. Quindi raccomandazione, la raccomandazione che noi diamo è di pensare comunque le opportunità dell'open access sulle diverse funzioni museali, quindi non limitarsi alla sola comunicazione o pubblicazione, perché in verità la gamma è molto più ampia e molto più interessante come missione museale. Scusate, che non sbaglio sempre tasto. Allora, all'interno di quel documento che vi facevo vedere, eh, purtroppo rileviamo pochi casi italiani. Da un lato, perché non si stanno registrando, quindi invitiamo a farlo, è molto importante anche per la eh, diciamo, visibilità e riconoscibilità del proprio lavoro. Eh, quello anche che abbiamo notato e stiamo notando è che non è eh, assolutamente per una mancanza di visione, quindi, gli istituti culturali italiani sono assolutamente interessati. Addirittura il dibattito sulla direttiva 790 eh, è molto più vivo in Italia che in altri paesi europei, perché veramente c'è un'attenzione, e noi lo stiamo dimostrando come MAB, no? in cui lavoriamo spesso in, diciamo, in momenti di condivisione, eh, in cui l'intenzione, la visione, l'opportunità che questa logica di pubblicazione dà è molto chiara, ma il problema è su, ovviamente quello dell'incertezza giuridica moltissimi mh, direttori e funzionari non, non possono permettersi di agire senza delle policy chiare e definite all'interno della, della direttiva vengono però anche indicati dei pericoli quindi anche, li riportiamo anche in questo caso nel considerando 8 e 10 in particolare ehm, si sottolinea che, benché gli istituti di tutela eh, potrebbero svolgere ricerca nel contesto della loro attività principale con questi strumenti, tali organismi e istituti si trovano di fronte a un'incertezza giuridica. Con quale rischio? Che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata. Quindi quello che rischiamo è, è veramente di perdere autorità in ambito anche europeo. Lo rischiamo, in, in che termine l'ha già detto anche i colleghi prima, se la direttiva viene diciamo, acquisita dal CEL senza armonizzazione a livello poi, invece, della legislazione italiana. Che cosa stiamo facendo come Icom Italia e eh, anche ovviamente, molto spesso con i colleghi in senso molto più ampio giusto così per far vedere come veramente ci si sta spendendo in modo molto molto concreto nelle varie azioni eh, è stata citata prima eh, l'audizione alla Commissione Permanente del Senato eh, sul sito ICOM potete trovare il documento che è stato realizzato eh, e rilasciato molto chiaro, fatto dal gruppo di lavoro dei colleghi proprio eh, legali molto molto ben fatto eh, c'è stata poi l'audizione alla Camera anche in questo caso con gli altri colleghi e le registrazioni sono tutte disponibili anche per veramente vedere come ci stiamo spendendo è molto molto molto netto ed esponendo tutti in modo molto chiaro eh, abbiamo firmato come Icom Italia la sottoscrizione all'appello di creative cam italia per l'articolo 14 Stiamo andando diciamo, a fare delle disseminazioni, abbiamo partecipato proprio con Deborah, se abbiamo partecipato a questo convegno bellissimo, One New po Online, che disponibile online, eh, con un panel eh, veramente molto molto interessante e siamo state così molto grati che ci avevano invitato per partecipare. E, abbiamo fatto questo convegno in cui ovviamente molti di noi erano presenti e, e abbiamo anche invitato un panel internazionale di condivisione, quindi sono due giornate anche queste disponibili, in cui abbiamo provato a provare a definire anche in quel caso una visione MAB del problema, cioè quale opportunità, come possiamo trovare questo equilibrio fra le due parti, quindi questo incareggiamento. Allora, a livello è do un'accelerata, giusto Marta? Uh, sì, ok? Ti ringrazio se vuoi. E, niente, abbiamo scritto noi e moltissimi colleghi, fra cui molti sono presenti qui, ma li abbiamo ringraziati del documento. Abbiamo fatto queste 100 domande e risposte per musei e biblioteche, quindi i fax sul diritto d'autore e copyright. Sono reperibili su Zenodo, nelle, eh, nelle slide ho, ho messo anche i link diretti, ma li trovate facilmente. Quindi un lavoro diciamo, di definizione da parte del nostro gruppo di lavoro, ma poi con un aiuto e una generosità nazionale e internazionale straordinaria. Quindi in realtà è un documento veramente eh, molto condiviso. L'abbiamo fatto ovviamente in inglese, eh, qui vedete, ma non entro nello specifico, qua vedete dove diciamo, ho ovviamente rilasciato in CCBSA. Tutte e due le versioni, Co grazie alla collaborazione con Wikimedia Italia, eh, Yolanda prima eh, citava Wikidata e abbiamo fatto un item su, cioè ci è stato fatto un item da Luca Martina su Wikidata, che ringraziamo. Abbiamo una versione su Wikibook, quindi una versione completamente open del documento e eh, è in italiano e in inglese in questo momento, ma dei colleghi lo stanno traducendo in spagnolo e forse sarà tradotto in croato, questo sempre per l'idea che oggi come oggi i documenti, più sono aperti, più sono condivisi e più lo sguardo sarà, diciamo, completo e, e aggiornato. Eh, Quale equilibrio e quali garanzie? Per quanto riguarda, diciamo, le raccomandazioni ICOM, in questo caso, molto rapidamente, che in realtà è possibile oggi con le piattaforme che abbiamo a disposizione mettere in ogni opera, in ogni diciamo bene in ogni riproduzione fedele una licenza precisa quindi noi possiamo permetterci di differenziare pagina per pagina e ci sono molti casi internazionali in questo senso è possibile fare un percorso progressivo quindi non è un lancio open access ma si possono Osservare, analizzare le varie eh, raccolte e valutare che tipo di licenza può essere apposta o, e quali limitazioni, e poi magari fare un lavoro progressivo. Eh, invitiamo anche eh, per quanto riguarda l'opera in pubblico dominio a fare la metadatazione, cioè ci teniamo che in ogni caso eh, l'ente, gli autori, tutti i riferimenti, tutti i crediti siano garantiti. E poi servono delle policy chiare a livello politico in Italia, cioè devono i musei e le altre istituzioni culturali devono sapere in modo molto preciso cosa è lecito fare e con quale termine ne guadagna l'esperienza dell'utente e ne guadagna invisibilità, autoritas e promozione anche l'istituto e qui concluderei, scusate, per non andare troppo oltre grazie, grazie mille Sara eh, passo ora la parola alla rappresentante di Anai la dottoressa Bruna Sorda consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANAI, all'interno del quale si occupa in particolar modo di eh, tutela della professione. Dal 2017 ricopre anche la carica di consigliere nel Consiglio Direttivo Nazionale del coordinamento libere associazioni professionali rappresentando l'ANAI in ambito nazionale ed europeo. Prego dottoressa. Grazie, buongiorno. Eh, innanzitutto porto i saluti del professor Feliciati e della nostra presidente Michela, dottoressa Michaela Procaccia che non hanno potuto essere presenti per, per, per eh, impegni eh, pregressi e inderogabili. Entriamo subito nella questione così riusciamo a mettere, ad avere tempo anche per le domande e dunque noi vorremmo, eh, vorremmo sottolineare che innanzitutto eh, è importante premettere che la legge sul diritto d'autore si applica solo ad alcune limitate tipologie di materiali con, documentari conservati negli archivi. In particolare si fa riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a manoscritti o a dati scritti di opere letterarie, a bozzetti e disegni architettonici, alle fotografie prevalentemente, ma non esclusivamente di tipo semplice. Quindi non si applica alla stragrande maggioranza della documentazione conservata che comprende in massima parte documentazione ehm, ehm, amministrativa e corrispondenza pubblica e privata, per lo più priva di quel carattere di creatività che è indispensabile anche eh, perché la stessa sia soggetta alla legge di diritto d'autore, ma è l'espressione dell'attività del soggetto produttore secondo la, la classica definizione archivistica, ai sensi appunto dell'articolo della legge sul diritto d'autore e a maggior ragione anche con il recepimento della direttiva europea sulla tutela dei dati personali a questa tipologia di eh, corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e altri iscritti di, di questa natura si applica solo la normativa il, per la protezione dei dati personali. La riproduzione della grande maggioranza dei documenti detenuti negli archivi pubblici, anche storici, è legata al loro valore giuridico e probatorio e, e ed è regolata dal, dall'articolo 2719 del Codice Civile, come poi modificato dall'articolo 23 ter del, del Codice dell'amministrazione digitale, che fa seguito a quanto stabilito nell'articolo 18 del DPR 445-2000, che ha eh, con un esplicito riferimento alla piena validità anche eh, probatoria eh, delle copie digitali. Eh, la previsione quindi del, della legge sul diritto di, di autore si applica in ambito molto circoscritto eh, di, di dei documenti conservati negli archivi di Stato, mentre è eh, certamente più ampia la platea eh, della documentazione di questa tipologia negli istituti di conservazione non statali e in, in particolare quelli privati. A questo proposito è stata ricordata l'audizione informale presso la quattordicesima Commissione Permanente del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge numero 1721. La NAI ha sottolineato la necessità di definire il concetto di istituto di tutela con riferimento non solo agli istituti dello Stato, ma anche eh, degli enti pubblici e in particolare per quanto riguarda il settore degli archivi agli archivi storici costituiti ai sensi dell'articolo 30,4 del codice dei beni culturali del paesaggio. Si dovrebbe quindi permettere di usufruire dell'eccezione culturale al diritto d'autore che è nel considerando 11 della direttiva, agli istituti culturali privati, detentori di archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, appunto ai sensi dell'articolo 13 del citato codice, e alle soprintendenze archivistiche o bibliografiche che utilizzano materiali degli stessi archivi. Naturalmente questo dovrebbe essere oggetto di una trattativa da parte del Ministero con gli istituti privati i quali non sempre sono disponibili, del tutto disponibili a liberalizzare l'uso delle loro immagini Pensiamo ad esempio agli archivi di impresa per i quali interviene anche un problema comunque che non è insuperabile di tutela delle proprie produzioni. Detto questo il problema della tutela dei dati personali resta quello che incide sulla possibilità di una libera riproduzione di documenti d'archivio in misura ben superiore alla questione del fine di lucro decisamente marginale. Ci sono stati piacevoli episodi in alcuni casi che hanno creato difficoltà, eh, in particolare con la pubblicazione sui siti web di immagini di co documenti contenenti dati supersensibili, non so ad esempio immagini relative, a un processo di, relative ad esempio a un processo di stupro. E anche in questo caso la carenza del personale degli archivi di Stato rende spesso difficile esercitare un reale controllo su questo aspetto anche nelle sale di studio. Tuttavia in linea di principio eh, questo problema non deve eh, inficiare la posizione generale di sostegno alla massima possibilità del libero riuso delle immagini e dei documenti, garantendo a tutela dei responsabili degli archivi la più ampia diffusione e conoscenza del codice deontologico di buona condotta per gli archivisti e anche per gli utenti. In realtà il più significativo problema eh, che è stato affrontato negli archivi statali ha riguardato non un'immagine ma una denominazione, quella del libro d'oro della nobiltà italiana che è il registro ufficiale delle famiglie nobili del Regno d'Italia conservato in archivio centrale dello Stato, utilizzato da una pubblicazione del tutto privata con un possibile fraintendimento da parte di utenti che potevano ritenerlo atto a, cer a, a certificare improbabili patenti Nobiltà estranee alla normativa italiana. In questo caso la Direzione Generale per gli Archivi aveva fatto ricorso con successo all'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale, ma il cattivo riuso delle, delle, delle, delle, delle, che, che può essere fatto nei beni culturali naturalmente è un'altra storia. Eh, ci sono beh, ad esempio, degli esempi tipo la riproduzione della testa di Antino sulla copertina della difesa della razza, che è molto più, eh, che è molto più grave e no? ben più allarmante della vendita di oggetti con riproduzioni, che so io, con immagini di riproduzioni del Davide di Michelangelo oppure di cartoline con le autografi di Leonardo da Vinci. Ma a quanta, accanto a questi aspetti però va anche considerato che la legge sul diritto d'autore trova eh, applicazione in due fattispecie delle opere di ingegno presenti negli archivi ossia gli inventari di fondi archivistici mai pubblicati e le banche dati che ne costituiscono eh, la forma tale, per cui senz'altro va riconosciuto un diritto di paternità intellettuale attraverso la citazione con esclusione dei diritti economici agli autori che li hanno prodotti nel corso del loro servizio, quali dipendenti appunto degli istituti o quali incaricati dietro compenso per tale redazione. E In secondo luogo, vi sono i testi redazionali e gli oggetti digitali che sono presenti nei sistemi informativi eh, archivistici sia statali che non. I tali siti infatti sono presenti anche sia le banche dati degli inventari sia le riproduzioni in formato PDF eh, degli stessi. Va dato atto eh, in ogni modo all'amministrazione archivistica del Ministero della Cultura di avere praticato per lo più una politica di apertura sia in relazione alla pubblicazione, eh, di fa, eh, di, alla pubblicazione in file liberamente scaricabili dei volumi mh, da essa pubblicati a stampa sia in relazione ai dati descrittivi come pure ai materiali relazionali e ai metadati presenti nel SAN e nei portali tematici. L'Istituto Centrale per gli archivi adotta un sistema di licenza Creative Commons share like per i testi presenti nei suoi sistemi informativi, che sono il sia il SIAS e il SIUSA, e ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Associazione Wikimedia Italia eh, per favorire il riutilizzo e l'integrazione dei dati e dei materiali dei sistemi informativi archivistici. Ehm, e, dei e anche dei portali con i progetti Wikimedia e con la base cartografica OpenStreetMap. Va detto però che eh, in alcuni casi, specie da parte degli istituti periferici, si, app si applicano tuttora restrizioni d'uso o antichi sistemi, meccanismi di protezione delle immagini come le filigrame che il ricepimento delle sulle eccezioni di cui sopra dovrebbe definitivamente permetterne eh, di superare ehm, l'uso. Resta irrisolto appunto, come accennato, il problema relativamente agli archivi pubblici e agli archivi privati dichiarati, di, eh, dichiarati i cui oggetti digitali sono, ad esempio, pubblicati nel portale del SUN nel documento che abbiamo che ANAI ha consegnato alla commissione senatoriale eh, sono state formulate proposte di interventi normativi eh, incluse anche nelle raccomandazioni della rete Mab per il ricevimento della, della direttiva europea sul copyright e in particolare sono state importate le eccezioni per gli istituti di conservazione del, del patrimonio culturale oppure l'eccezione per il riutilizzo di opere fuori, del, fuori commercio le riproduzioni di arte che in pubblico dominio, quindi con, insomma l'articolo 8, 11 l'articolo 14, l'adozione delle eccezioni già previste nella direttiva del 2001 ed è consultabile un anche un emendamento emendamenti al DDL 1721 ed è consultabile sul sito eh, della NAI eh, per essere insomma con, eh, guardato. Vi ringrazio, spero di essere stata velocissima e, e grazie mille per, per l'invito per questa bellissima occasione di confronto. È stata velocissima, la ringrazio dottoressa Lassorda. Eh, dunque, ci sono un paio di interventi del pubblico, dunque, uno molto tecnico sulla eh, tecnologia blockchain a cui magari è un pochino in ritardo, eh, un altro dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane che è molto lungo e che provo a riassumere un po' rapidamente. Eh, dopodiché manderò un, se non ci sono altri interventi, manderò, eh, manderemo in onda questo eh, video, video intervista che abbiamo realizzato eh, al, a Cristian Greco, al direttore del, del Museo Egizio di Torino e con questo eh, chiuderemo questo, questa parte della conferenza e passeremo alla prossima. Dunque, l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane ci manda un messaggio per unirsi diciamo, alla nostra alla nostra conferenza, ai temi che, eh, che stiamo trattando, eh, segnalando che anche per il, per il loro lavoro, per quanto compete a loro, eh, hanno delle difficoltà e manifestano delle preoccupazioni per, per le quali stanno, hanno intenzione e stanno per sollecitare un intervento istituzionale a, a coordinamento dell'accesso ai contenuti da loro, eh, da loro conservati, ovvero alle opere filmiche. Eh, auspicano un intervento istituzionale che possa eh, rendere fruibili i materiali in formato digitale eh, e eh, rendere legittimo un prestito digitale non soltanto del, del supporto fisico. Eh, con questo più o meno spero di aver eh, brevemente riassunto il contenuto, della, il contenuto del messaggio, ora vi, eh, vi Mostreremo un riassunto del video che, abbiamo, che Wikimedia Italia ha realizzato a Cristian Greco, eh, il video eh, dura in realtà 20 minuti ma eh, sarà reso disponibile nei prossimi giorni sui nostri canali social e su YouTube, la versione che vi mostriamo adesso dura 3 minuti. Um, e eh, questo video si inserisce in una serie di video interviste eh, in una rubrica che abbiamo chiamato eh, A tu per tu con conoscenza aperta eh, curata da Mirko Modolo e Maria Pia dell'Armellina e, e che consiste in una serie di video interviste a esperti del, nel campo del diritto d'autore dei beni culturali nella prima abbiamo eh, intervistato il professor Giorgio Resta ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Roma 3, nella seconda il professor Daniele Mar Manacorda, eh, ordinario di archeologia a Roma 3 eh, e in questa terza intervista, appunto come vi dicevo, abbiamo intervistato Cristian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. Eh, in questo caso in particolare abbiamo voluto presentare il punto di vista di un museo che per primo in Italia ha adottato la filosofia dell'Open Access. In questo video Greco ci spiega le ragioni che lo hanno indotto a optare per le licenze di libero riuso anche commerciale nella pubblicazione in rete delle immagini della collezione museale che è una delle più importanti al mondo. Si tratta di un'esperienza pionieristica in Italia che eh, noi auspichiamo possa essere fatta propria da, alti, da altri musei eh, statali e non in Italia. Ora vi facciamo vedere la, la versione breve del video e, come vi dicevo, la, la versione completa sarà disponibile sui canali YouTube e social di Wikimedia Italia nei prossimi giorni. La nostra uh, mission è quella di essere un ente di ricerca.